come nasce l'ansia sociale è un fenomeno quello dell'ansia sociale che coinvolge un sacco di persone e che rende a volte difficile se non impossibile interagire con gli altri stare in relazione con gli altri senza sentirsi sempre un po in ansia sempre in difficoltà al punto che quando l'ansia sociale diventa clinica a un certo punto non si riesce più ad avere interazioni ci si blocca ci si chiude ci si isola ci si allontana dagli altri l'ansia sociale è un problema importante è un problema che nasce spesso e volentieri in un periodo legato alla nostra infanzia, legato al nostro sviluppo, ma si consolida poi durante l'adolescenza. Per ragionare su questo argomento, durante questo video, eh, io farò riferimento a un articolo letto recentemente sulla rivista eh, Psicologia Cognitiva e Comportamentale della Ericsson nel terzo numero di quest'anno, eh, che poi in descrizione metto quelle che sono le indicazioni per andarlo a leggere e suggerisco di, di andarlo a prendere perché è molto interessante. Eh, fatto sta che in questo articolo poi si affronta nello specifico il collegamento che c'è tra ansia sociale e stile genitoriale, il rapporto che c'è con i genitori. E questo collegamento è molto interessante perché non è l'unico possibile, in realtà ci possono essere anche dei fattori chiaramente eh, personali, individuali, eh, magari genetici, altri sociali, culturali, ci possono essere tante cose da considerare, però di per sé questo rapporto che c'è tra figli e genitori può essere particolarmente interessante mentre parliamo di ansia sociale, anche per il fatto che poi l'ansia sociale è proprio un'ansia legata alla relazione con l'altro ed è sensato anche che nelle relazioni significative che abbiamo nella nostra infanzia nel nostro periodo dello sviluppo possa esserci qualcosa che a volte favorisce proprio questo problema e infatti i ricercatori di questo di quest'articolo che vado a citare eh, distinguevano parlando di stile genitoriale fondamentalmente tra eh, quattro possibili alternative date dall'incrocio tra due caratteristiche cioè il quanto un genitore sia mh, normativo eh, eh, che ma, porti delle regole eh, è uno stile che loro hanno, detto, hanno definito un po eh, controllante o esigente no quindi questa caratteristica messa in è incrociata con un'altra caratteristica legata all'affettuosità, all'affettività, alla responsabilità, all'esserci da un punto di vista emotivo. Queste due caratteristiche possono essere contemporaneamente presenti, presente uno e presente l'altra, o entrambi assenti. Se sono presenti entrambi, a volte lo stile del genitoriale può essere definito autorevole che diciamo che è la combinazione migliore di quello che ti dice come vivere la vita secondo lui ma allo stesso tempo è presente rispetto alle tue necessità emotive e prova a essere affettuoso, caloroso e a sostenerti nel cercare di vivere come lui crede che si bisognerebbe vivere quindi è un qualcosa che tiene conto anche di quelle che sono le esigenze individuali e prova effettivamente a non porre queste modalità carate dall'alto ma a cercare di favorire un percorso di crescita personale che è una cosa che se nell'autorevolezza forse troviamo, no, non, non troviamo più quando parliamo di autorità. Un stile genitoriale autoritario è uno stile invece genitoriale, quindi in cui ci sono sempre le norme, le regole, ma viene a mancare tutta quella parte di calorosità, di affettuosità, che invece è centrale per questo discorso. Quindi in questo secondo caso la persona, il genitore, continua a dare delle regole però è meno responsivo, meno sensibile rispetto alle difficoltà. Dice semplicemente vai a fare le cose vanno fatte in questo modo e non fare storie, non fare capricci, tutto è un capriccio, tutta una rottura di scatole. Devi semplicemente fare le cose così. Che è un qualcosa che è un tanto al chilo, effettivamente, ha un senso però qualitativamente è chiaramente molto più povero dello stile predetto precedentemente. Ora quindi questo non è poi universalmente peggiore, in alcuni casi uno stile autoritario ha assolutamente senso, però quindi questo è un qualcosa molto difficile e delicato da fare ed è un qualcosa da ponderare e ragionare caso per caso considerando che poi le altre due alternative solo per completezza non interessano molto per il tema dell'ansia sociale però sono altrettanto importanti eh, sono quelle del nel caso in cui eh, non ci siano le norme non ci sia l'esigenza l'essere esigenti e il controllo ma ci sia invece la la parte affettuosa che è il tipico stile di un genitore permissivo che lascia fare che alla fine eh, è soltanto disponibile e poi alla fine però non dà delle regole per richiamare un'immagine, è il tipico genitore separato che vede il figlio soltanto una volta ogni tanto e allora non sta lì a dargli delle regole ma è tutto soltanto una festa, che è un qualcosa che anche lì ha tutto un suo senso però ha un problema da un punto di vista educativo, eh, però che quello tende a non essere principalmente collegato all'ansia sociale, ma a altro tipo di difficoltà che magari vediamo un'altra volta. è un ultimo stile tende a essere quello del genitore trascurante, quello che non ti dà delle regole, non è presente da un punto di vista emotivo e alla fine è quello che ti dice, ma sì, la vita li educherà al posto mio, eh, fatti loro, io nel frattempo eh, lascio fare ed è un modo eh, di lavarsi le mani evidente del papirolo genitoriale che per estreme esigenze può avere anche senso eh, però eh, è un qualcosa che comunque eh, può comprensibilmente portare a tutta una serie di problematiche da un punto di vista di gestione di un figlio che si autogestisce e può far bene può far male diciamo che è un po' un tirare ondato dato andare un po' a caso da questo punto di vista quindi parlando invece di ansia lo stile genitoriale che più probabilmente può creare una difficoltà da un punto di vista dell'ansia è quello autoritario anche perché poi il genitore autoritario quindi non è presente da un punto di vista di calore, di emotività, ma è presente da un punto di vista di norme e di regola, quindi impone delle regole dall'alto e tra l'altro lo può fare in due modi principali, lo può fare in un modo eh, comportamentale dicendoti cosa va fatto o lo può fare in un modo eh, manipolativo, dicendoti se non lo fai eh, sei una brutta persona, se non fai fallisci in questo, se non fai dovresti sentirti in colpa, se non fai ci fai dispiacere. Eh, cerca di innescare una motivazione per fare quello che sia una motivazione che va a toccare qualcosa di introspettivo e rischia di innescare dei meccanismi che possono essere estremamente controproducenti nel lungo periodo. Perché quindi creano un, un collegamento tra quello che faccio e il tipo di emozioni e idee che devo avere su me stesso creando quindi la base per una persona drammaticamente insicura e questa cosa quindi è un qualcosa quindi che di generazione in generazione si può tramandare se non viene interrotto in qualche modo, non viene individuato in qualche modo. Quello è un argomento, da un punto di vista di ansia sociale, su cui è opportuno lavorare per cercare di capire meglio cosa sta succedendo e per cercare di svincolarsi da alcuni automatismi imparati e appresi. Infatti questa cosa, questo modo di ragionare, lo si può imparare in famiglia e poi spesso e volentieri si consolida nel rapporto con i pari durante l'adolescenza, diventando un problema così... Eh, solido così connaturato di cui a volte non ci si rende neanche conto sono quegli automatismi quelle cose che ci si ripete da soli senza riuscire più a metterle a fuoco in maniera chiara e mettere a fuoco alcuni propri pensieri imparare a iniziare a discutere in maniera più volontaria è proprio quello che si fa in psicoterapia fatto sta che mettendo per un attimo da parte però questo eh, nel discorso sul rapporto che c'è tra eh, ansia dei figli ansia sociale dei figli e rapporto con lo stile genitoriale quello che notiamo è che i figli quindi possono subire alcuni aspetti dello stile genitoriale, quindi subendone delle conseguenze. Però lo stile genitoriale non è che nasce da niente, a volte può nascere dalle generazioni precedenti, cioè i nonni sono stati così e via via discorrendo la cosa si perpetua drammaticamente. Ma altre volte può anche capitare che i genitori diventino ansiosi anche nel contatto con dei figli che sono particolarmente sensibili, particolarmente difficili. Cioè una cosa che può capitare è che se un bambino quindi eh, ha dei, dei problemi di salute, eh, delle fragilità, eh, soffre particolarmente tanto, una cosa che può succedere è che il genitore vada in allarme nel prendersene cura. E nell'andare in allarme potrebbe pensare che quindi prendersene cura in maniera eh, particolarmente intensa sia un modo quindi per proteggerlo e così facendo c'è facilmente il rischio di andare nonostante quindi prendersi cura sia un aspetto di calore di responsabilità, quella parte autorevole di cui parlavamo prima prendersene cura possa diventare poi invece autorità essere poi controllanti per protettivi soffocarlo può diventare quindi nonostante l'intenzione sia assolutamente positiva il risultato può diventare invece controproducente perché alla fine si finisce per soffocarlo e eh, un po eh, validare l'idea che senza quell'aiuto senza quel supporto da solo non ce l'avrebbe fatta questa cosa può essere drammatica può essere un qualcosa di problematico che appunto tanto più impariamo invece a contenere e a gestire tanto meglio è per gestire questa cosa serve essere dei genitori che anche quando si prendono cura non sono terrorizzati nel prendersi cura infatti il genitore troppo ansioso rischia di andare in ansia per le difficoltà del figlio diventando poi autoritario questo può essere un problema un suggerimento che scrivono i colleghi dell'articolo che trovate in descrizione eh, che trovo che sia molto interessante è proprio quello del aiutare con una, un sistema di prevenzione secondaria quindi specifica su un specifico campione della popolazione le coppie di genitori che stanno diventando genitori eh, a eventualmente gestire l'ansia se sono già in ansia durante la gravidanza provare a prevenire in quel caso che non ci sia poi tutto uno stile successivamente più ansioso di quanto non sarebbe altrimenti lavorare su quel momento critico della vita così che poi successivamente tutta una serie di conseguenze eventualmente problematiche non si realizzino che mi sembra un'ottima idea di prevenzione una cosa molto interessante come è interessante il fatto che poi eh, i genitori non è che facciano esattamente le stesse cose eh, eh, il padre o la madre, cioè eh, a quanto pare eh, nonostante poi padre e madre possano fare esattamente le stesse identiche cose, non c'è una differenza costituzionale su questo, eh, però eh, tende a esserci almeno statisticamente una significatività in una differenza tra l'uno e l'altro. Cioè capita che la madre sia vissuta un po' più preoccupata, un po' più in ansia rispetto alle necessità dei figli e di per sé, quanto pare, nonostante poi i figli siano attendibili fino a un certo punto quando si chiede il loro parere, soprattutto eh, nelle queste ricerche, quindi eh, si chiede molto l'opinione dei figli e poi però bisogna sempre prendere con le molle il fatto che non sappiamo se quello che hanno detto è attendibile oppure no. Eh, però i figli, tendono, i figli ansiosi tendono a percepire le madri... Più, come, più che come protettive le tendono a percepire un po' come intrusive, un po' eh, eh, ostili in una loro sentirsi preoccupate, quindi un po' controllanti in quello, e che è una cosa che è diversa quindi tra padre e la madre. È curioso che quando la madre dice che cosa fare, dice come bisogna vivere, come ha senso vivere, risulta tendenzialmente un po' più protettiva. un po' più. Un po' più controllante, iperprotettiva rispetto a quello che invece succede quando c'è il padre che fa la stessa cosa. Un padre che dice eh, di fare le cose in un certo modo, eh, spesso e volentieri, nella percezione del figlio ansioso, quindi specificatamente su un figlio ansioso, viene percepito più come eh, stimolante e che favorisce l'esplorazione piuttosto che non la madre. E questa cosa è un po' curiosa, non è per niente legata al fatto che sia il padre e la madre, però probabilmente è legata a un aspetto eh, di eh, quanto sia intrusivo e quanto sia eh, poi approfondito e dettagliato il suggerimento che viene dato. Cioè un conto è il, sì dovresti fare quella cosa però poi non ti dico come, o non, o non vado a controllare passo per passo quello che fai. Un conto diverso è il cercare di seguirti passo passo, che è qualcosa che nasce in maniera propositiva, ma poi può diventare soffocante. Forse la differenza, quindi, che viene notata in questa differenza tra padre e madre, è un qualcosa legato anche all'intensità e alla, eh, al dettaglio con cui viene fatta questa cosa. Però allo stesso tempo in realtà è una cosa che andrebbe soprattutto indagata maggiormente, perché in realtà non lo sappiamo bene. Sappiamo soltanto che tende a esserci una lieve differenza e che varrebbe la pena che quindi quando si va a studiare il rapporto che c'è tra l'ansia dei figli e l'ansia dei genitori l'ansia di entrambi non ha lo stesso peso spesso e volentieri quindi eh, un certo tipo di preoccupazione materna eh, un certo tipo di controllo materno tende ad avere effetti un po più gravi dal punto di vista dell'ansia cioè, questo non significa che quella paterna non abbia effetti però probabilmente avrà effetti su altro e non sull'ansia ok e di per sé quindi Ricordiamoci che quindi questa interazione che c'è poi tra genitori e figli è sempre bidirezionale, non è mai in un un'unica direzione, non è che da dal genitore quindi si va direttamente sul figlio ma c'è anche le fragilità le sensibilità le necessità del figlio che poi a volte stimolano un comportamento una reazione da parte dei genitori ricordarci questa cosa è fondamentale se no a volte rischiamo di cadere un po nella trappola del dirci eh, ma se quella cosa viene, avviene in quella relazione quello adulto quello è bambino allora è colpa dell'adulto non è così no è una responsabilità considerando che poi dire responsabilità senso fino a un certo punto perché poi non è che il genitore faccia apposta a far male a un figlio a danneggiarlo provocando l'ansia, in realtà tutto può eh, portare a un'eventualità diversa da quella che vorremmo. La questione è che può succedere questa cosa, può succedere che uno stile nasca con un senso di protezione e poi finisca per essere un controllo soffocante da parte dell'altra persona, noi non possiamo evitare questa possibilità, questo può succedere sempre. Quello che possiamo fare è cercare di essere per quanto possibile più autorevoli che autoritari. Possiamo cercare di mantenere un contatto responsivo rispetto alle all'emotività dell'altro senza però cadere nella trappola del diventare ipersensibile e finire per proteggerlo al punto da soffocarlo perché poi il bambino, e il ragazzo e l'adolescente troppo protetto finisce per coltivare un'idea di se stesso, di inadeguato, che da solo non ce la farebbe, per, difficile per diventare dipendente dai genitori e dalla famiglia. Quella è una cosa che non va bene. Serve cercare di trovare un canale comunicativo in cui i voli però non si confondano, in cui il genitore rimane il genitore e il figlio rimane il figlio, in cui si prova a continuare a portare avanti le cose in un, con lo stile desiderato, cercando di parlarsi, cercare di trovare dei momenti in cui rifare il punto della situazione e rivalutare tutto. Se un figlio ha avuto una difficoltà a una certa età, non dobbiamo da lì in poi marchiarlo con quella difficoltà e viverlo per sempre come uno che, ok, c'è quel problema, ce l'avrà sempre non ce e non gli passerà mai più. Cerchiamo di guardare la persona che abbiamo davanti, a volte perché no, con, consapevoli della sua storia, ma anche sapendoci ogni tanto dimenticare di quello che è il passato e guardando quello che è il presente. E ricordiamoci che eh, quando noi pensiamo che sì mio figlio ha avuto quella difficoltà eh, un anno fa per un adulto un anno è un tempo molto breve a volte, per eh, un bambino invece o per un adolescente un anno è una vita fa a volte, a volte eh, il tempo ha un modo diverso di scorrere a seconda dell'età che si ha e di per sé, quindi, ricordiamoci che quando una, ci stanno dicendo una cosa, tutti i sottointesi, i non detti, il, quello che non si capisce esplicitamente, tentiamo di tenerlo come un discorso di serie B. La parte importante è l'A, la parte importante è quello che ci si dice esplicitamente e eventualmente, se abbiamo il dubbio che si stia facendo riferimento a altro, esplicitiamolo, diciamolo. Proviamo a costruire una comunicazione efficace in modo tale che, anche quando questo fattore familiare legato alla possibile trasmissione che c'è, dell'ansia sociale dai genitori e figli da uno stile genitoriale a un modo in cui i figli poi vivono il rapporto con il mondo, questo per fare in modo che sia vissuto nel modo più funzionale possibile, serve cercare di mediarlo con il dialogo. Eventualmente nel caso in cui si abbia sempre qualche difficoltà a mettere a fuoco questi passaggi, sempre chiedere aiuto è sempre un buon passo per migliorare e per cercare di proteggere se stessi e la propria famiglia. Io sono Valerio Celletti, spero che questo video sia stato sufficientemente chiaro. Per tutti quelli che avessero interesse su questo argomento, invito a provare a leggere l'articolo che citavo della rivista Cognitivo-Comportamentale, Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale della Ericsson. E ci vediamo al prossimo video.